concentriamoci anche sul titolo nel mirino della settimana eccolo qui lo scopriamo eh, anche con eh, il nostro titolo in sovrimpressione paypal prima di andare a vederlo graficamente ti chiedo perché hai scelto questo titolo beh in questo caso ho scelto paypal eh, quasi esclusivamente per ragioni di analisi tecnica e poi perché fondamentalmente eh, si sa insomma un vecchio detto compra basso e vendi alto no quindi eh, purtroppo è molto facile eh, andare a prendere delle trappole cioè a comprare bassi, cioè a prezzi bassi dei titoli molto piccoli, le cosiddette penny stock ma quando, ma quando si trovano dei titoli importanti, capitalizzati eh, come Paypal o come anche altri titoli che sono oggettivamente molto bassi e molto lontani dai massimi storici e in più il livello attuale si colloca su un'area supportiva dove si comincia a intravedere un'area di accumulazione, ecco che allora l'occasione bisognerebbe cercare di non farsela scappare, chiaramente con la cautela eh, e col buon senso di sapere sempre che in borsa come diceva l'ingegnere Migliorino, non ci sono pasti gratis. Quindi... Eh no, esatto, magari, e magari. Qui, eh sì. Nulla quindi... è gratis in realtà, non solo in borsa, quindi figuriamoci in borsa. Eh, in modo più popolare si dice che neanche il cane muove la coda per niente, insomma, no? C'è sempre una sorta di do-des e, e questo lo sappiamo. Allora Enrico, da che grafico partiamo? Così andiamo a vedere anche che cosa è evidenziato ovviamente con l'analisi tecnica. Eh, abbiamo sia un grafico daily sia un grafico weekly. Partirei dal daily okay. partirei dal daily per vedere esattamente la situazione di questi giorni. Eh, la situazione di questi giorni ci evidenzia come eh, ai 70 dollari eh, vi sia un'area di accumulazione dove il prezzo appunto dopo una lunga discesa aveva prima con un triplo minimo nella parte sinistra del grafico dove inizia la sezione giallo da lì aveva cominciato a rimbalzare e poi abbiamo avuto una nuova discesa con un nuovo test di area 70 una nuova ripartenza e poi la discesa delle ultime sessioni dove si è andati con eh, proprio la sessione di ieri a chiudere quel gap evidenziato dall'ellisse in gialla, che era rimasto aperto. Non solo è stato chiuso, è stato chiuso con una Dragonfly, che è l'ultima candela, quella di ieri, che è molto simile a un Hammer, ma ha ancora più prepotentemente diciamo, implicazioni rialziste. Perché? Perché il prezzo era sceso fino a 76 dollari e poi, essendo in un'area di accumulazione, i minimi vengono riassorbiti dai compratori. e Quindi appunto dai 76 dollari ha chiuso quasi a 80 dollari. 7991. Quindi ieri i compratori dopo la chiusura del gap sono di nuovo entrati in gioco e quindi secondo me questo è un segnale rialzista eh, chiaro sì. eh, che è sfruttabile forse eh, da subito perché il gap è stato chiuso e abbiamo una candela rialzista dopo una fase di storno e il tutto si colloca in un contesto di medio lungo periodo che possiamo eh, vedere Manuela passando al time frame weekly il time frame weekly ci dà proprio una situazione secondo me molto, molto chiara, ci dice attenzione eh, nel 2021, quindi eh, l'anno scorso, eh, il, il titolo ha mh, battuto un doppio massimo in area 310 dollari, uh -huh. adesso è 80, quindi quando si dice compra basso, qui non abbiamo dubbi, da, da 320 siamo a 80 e in più vediamo come eh, l'area dei 70 dollari, che a destra era l'area accumulazione eh, evidenziata sul daily, sia anche un supporto di lungo periodo, perché già nel 2018 era stata un'area sulla quale il prezzo aveva fatto eh, consolidamento prima di ripartire al rialzo. Quindi siamo su un titolo importante che costa poco dai massimi di eh, un anno e mezzo fa e si trova su un'area supportiva importante. Quindi, secondo me, PayPal è già da subito un titolo che va, uh, da, uh, va considerato per uh, metterlo in portafoglio. Ok, allora Paypal è il titolo nel mirino della settimana che entra di uh, diritto per così dire nella nostra watchlist.